Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video In realtà è la seconda volta che lo sto rifacendosi, Scusate sono sempre a grattarmi io Ma in questa città schifosa c'è un'umidità schifosa Altrettanto come la maggior parte della gente che la abita Non dico tutti ma quei pochi diciamo che non ci becchiamo mai e quindi sono sempre a grattarmi per questo ma veniamo al tema del, del video che non è polemico, state tranquilli la polemica la lasciamo fuori oggi eh, in realtà mi sembra che lo sia detto l'ho già girato però ultimamente ho dei problemi con la musica e praticamente la voce non si sentiva e quindi ho deciso di farlo per offrirvi comunque un contenuto di quantità migliore di qualità migliore ehm, questo video mi è stato richiesto da Elena White quindi come sempre come in tutte le video richieste e video tag vi lascerò il canale della, uh, della ragazza in questione anche perché insomma mi dispiace vedere che eh, nonostante abbia tipo 200 forse addirittura 300 iscritti più di me ha delle visualizzazioni come ne avesse 50 e eh, come da titolo parleremo delle mie 5 fisse più strane la mia prima fissa eh, riguarda la bocca e dal, movi dal movimento forse avrete capito che ho il video di um, dice, togliermi le pellicine dalla bocca e naturalmente di questa cosa non vi metterò foto né vi darò dimostrazione pratica perché insomma mi sembra un po', un po schifoso eh, E magari non a tutti fa, fa piacere vederlo eh, la, mia, la mia seconda fissa riguarda la disposizione delle, delle finestre Quando scendo il computer Ora avevo fatto uno screen l'altra volta Adesso non ce l'ho Però guardate, guardo il computer come state vedendo E vi dico pari pari la disposizione di ogni volta che Uh, gmail poi youtube, poi subito accanto facebook poi subito accanto ancora Badoo si sì, sono su Badoo poi subito, anco, subito accanto whatsapp web subito accanto un'altra chat che e i maschietti gay conosceranno sicuramente che è www.com deve essere sempre assolutissimamente questa la disposizione e se capita di aprire qualcos'altro eh, una volta chiuso ritorno sempre quella di prima la mia terza fissa eh, anche se sembro uno di quelli che eh, si rompe facilmente nel catole proprio rompe le catole eh, più conosco una persona più ho un legame profondo con questa persona più ho l'idea di rompere le scatole perché perché contrariamente a quanto si possa pensare di me ma sono sicuro di non essere l'unico eh, non do mai nulla per scontato e eh, cosa che invece talvolta succede al contrario quindi è chiaro che eh, se si allontana una persona di cui non me frega niente non mi pongo il problema se invece si allontanano una persona che come ne frega, capite che, insomma, la mia quarta fissa eh, riguarda il cibo strano. Permesso che io ho sempre l'esigenza di, di cambiare per quello che riguarda il cibo, ma più strano è meglio. è. Il mio gusto di gelato preferito è il mango, per esempio. Eh, non c'è cosa più buona del gelato al mango anche più buona del mango stesso secondo me e quindi adoro come dicevo appunto assaggiare le, le cose strane la mia quinta e ultima fissa è eh, in linea generale la precisione Io sono una persona molto precisa, puntigliosa ma non tanto per quello che riguarda gli altri, ma proprio io della serie, vi sto scrivendo un messaggio ok, vi faccio una S al posto della errore classico devo tornare indietro, cancellare la S rimetterla e dal di fuori uno pensa che non faccia mai errori, invece no scoprite state scoprendo questo lato del sottoscritto puntiglioso, pignolo e eh, preciso eccetera eccetera Dispongo perfino um, tipo le, le cose sul tavolo, sempre nello stesso modo, perché vi devo ricordare come sono. Cioè, la serie è proprio malattia mentale, quel cioè gesto tipico italiano per cui eh, gli stranieri per il culo. E insomma questa è la mia quinta e ultima fissa, la precisione. Bene, io non ci crederete ma.. Vi ringrazio per avermi fatto rilassare perché se non ci fosse qualcuno che riguarda no? non avrebbe senso fare questi video e svagarsi un po' perché è un periodo veramente molto, molto stressante per me, molto pieno di stress ma non altrettanto di cosa da fare che sembra paradossale ma è così Vi ricordo se vi va, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video Uh, vi ricordo altre di seguirmi su tutti i social cioè Instagram facebook twitter eccetera eccetera quello che vi pare vi saluto e ci, e, uh, e ci vediamo al prossimo video ciao